Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e oggi siamo qui con Kairu qui, su Dark Souls Finalmente siamo tornati qui col quarto episodio, vi avevo promesso che non avrei abbandonato questa serie E infatti l'abbiamo riportata In questo episodio andremo ad affrontare uh, i Gargoyle, sempre se ci arriviamo vivi Aspetta, vedere qualche maestria con i perri Perfetto Eh sì, vabbè Eh sì, vabbè Uh, ce l'abbiamo fatto Beh, vabbè, lascia il gioco intanto. Oh, lì ci sono i tizi. Oddio. Oh, Oddio! Oh, Dov'è? E mo No, quello lì. Eh, ha pochissima vita. Sembra strano ma ha poca vita. No! Ah si sì, è morto. Vabbè, meno male. Ok, vediamo cosa ci ha dato. Ti tenite! Buono! Tipo, L'anima della guardiana del fuoco solo che non la devi usare ma la devi dare alla guardiana del fuoco quando ritorni al santuario delle legale del fuoco ti l'estus Dobbiamo scendere qua e andare qui. Buongiorno. Vabbè. Eh, Potenziamo una chioschetta Estus. E ok, più uno. Saliamo. Sembra che stiamo... Stiamo prendendo un ascensore, guarda quanto è calmo Stiamo sopra Chiesa dei non morti, vediamo un po' No, oddio mi è mancato Ok, one shot Ma... <susurra> <ride> Cosa? Oddio, me ne vado No, no, scappa Ok Aspetta. Non c'è bomba incendiaria. Eh, non mi rilasso. Sono... Un attimo. Ok. Ne 20, tipo, con un corpo. Aspetta. No, da chi è che ho preso... Boh, vabbè. Ok. Ma quanti sono? Ma... <ride> e vabbè... Appena no, tirato... uno ti ha appena tirato un calcio in testa. <ride> vabbè, curiamoci ok vai curiamoci eccolo ancora lì che balla quanto è figo no, no, no. è, ancora... <ride> è caduto giù ma come? Eh è caduto giù come uno spastico. Ma... <ride> <ride> si aggrappa alla vita no sono caduto anch'io oh che no che sfiga ok <ride> Va bene Ok Dov'è Ma Ma Scomparso Scusami <ride> uh, 71 448 Eh mo che mi dici Mo che mi dici Io andrei prima qua Buongiorno Still umano sei? sono in luck See, Chiave misteriosa. Eh. c'è un problema? Eh. Cosa? Pronto. Vediamo. Ok, possiamo evocare Soler. Tutte le vocazioni si possono fare solo se si è umani. E allora facciamo l'evocazione. Ok. Buongiorno. <ride> Eccolo. Ma da quello che mi ricordo in questa boss fight, ti posso dire un botto di vita, non gli tolgono nulla. Eccoli. Ma che mi assiste? l'hanno okay, arrivato eh ciao oh no no no vai la soleil che wow, è più bello anche se sta cadendo giù dal palazzo è più bello lo stesso vedi vedi quanto è bello Vai, vai attacca! attacca! no no no no no no no che? no no no no no successo? no successo? Aspetta, no no detto tipo chi si dice l'avviso quella lì è stato spento in una maniera non corretta si sì, oh. si sì. ma tu mi mancano pochissima vita sì. vabbè però cosa oh, attacca su uh. eole ma qua come siamo forti eh. Vai. alla barda del gargoyle vittoria quanti anime ci dava Però mi ha lasciato qualcosa Eccoci qui signori Tiriamo la leva Adesso parte cinematica Vabbè, eh, vediamo che oggetti ha. Vai, prendiamone due. Andiamo. E proviamo a equipaggiarlo subito, equipaggiarlo quando c'è tantissime armi. Eh, lo so. Ah, ok, abbiamo qua, apriamo... Chiave dei sotterranei, ecco. eccola. Tiriamo la leva. Attenzione, per il Master Astronomer. Alla modifica di 11 anni. <ride> che cosa volete? Certo. <ride> <ride> Vediamo avanzamento di livello. Boh, vabbè, dai, pareggiamo e poi facciamo livello per livello insieme. Possiamo finalmente affrontare il cavaliere. Io so già per certo che stramoriremo. E qua. È vero che se scendi giù, puoi, puoi tipo colpirli i piedi e lui non ti può far niente. Oddio. Oddio. me è morto. Dov'è? Va bene, va bene, dai, è andata abbastanza liscia. Si è già accorto. Ok, ok. E ok, va bene, va bene. Per chi non l'ha capito, qui siamo... Qua. <ride> si muoio alla fine Quindi ora da qui dobbiamo salire su dove c'è la viverna Cercare di non farci abbrustolire Entrare nel santuario E poi eh, Attivare il falò Devo attraversare la strada, buongiorno Ok Intanto ce la sto faccia insomma Ora dobbiamo riuscire a farla andare via Perché così in teoria si sì si interposisce mm, non lo so aspetta facciamo vedere la tua vita uh, uh. Oddio. La code, la code. oh oh oh oh oh oh Dov'è? oh oh via! via via via via via via oh uh. Tempo. Ok, non ho preso danno. E invece si, sì. vabbè, dai. Vabbè, dai. Oddio, oddio. Aiuto. Cosa succede? Se ne uh. ma uh. perché sono così veloci? Ok, questa è la chiave dei sotterranei. Uh, siamo arrivati qui. Vabbè Abbiamo ucciso gargoyle in compagnia di subito Cioè diciamo che sono erli uccisi e noi abbiamo fatto da assist Buongiorno Qua c'è uno shortcut gigantesco Ok lì c'è un altro Ma, ma quello è da dove è uscito il quarto Comunque ti consiglio di accendere il falo Qua è non morti Che c'è lo shortcut è appunto torniamo indietro quindi ragazzi il video è terminato se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto commentate iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima ciao ragazzi arriva così lui sta camminando tranquillamente lo seguono i paparazzi si gira ehi mi sta seguendo eh sta seguendo eh <ride>